Dopo Predolin e Gianluca impastato, anche Luca Onestini ha bestemmiato? Ecco il video a foto, video. Buffera sul web, Luca Onestini ha bestemmiato? Ecco il momento che lo incastrerebbe. Il GF VIP 2 potrebbe chiudere in anticipo per mancanza di concorrenti, a quanto pare, dopo Marco Predolin e Gianluca Impastato, anche Luca Onestini ha bestemmiato. Lex tromista, messo al corrente delle foto di Soleil e Marco Cartasegna a casa di lui scattate dai paparazzi di chi, ha messo una pietra sopra la storia con l'italo-americana scrollandosi di dosso accuse pesantissime sulla presunta farsa. Evidentemente ancora innervosito per quanto visto in puntata, alle 3 di notte, il concorrente insieme a Geremias e Cecilia Rodriguez si è lasciato andare a considerazioni personalissime sugli ultimi eventi ricapitolati nella 6 grado diretta e avrebbe pronunciato la bestemmia per antonomasia. Luca Onestini ha bestemmiato o no? Il web si divide. Non appena è dilagato su social il rumor che Luca Onestini ha bestemmiato, fani detrattori sono scesi in campo per difenderlo o al contrario puntare il dito contro il bel modello e sono spuntati dappertutto gli spezzoni di video incriminati. Nel filmato Luca Onestini parla del fratello in dialetto e molto veloce, ma la maggior parte degli utenti concorda sul fatto che il prossimo lunedì verrà squalificato anche lui come predoline impastato. La bestemmia di Onestini Porcodi è stata chiara e forte, detta con veemenza. Se non l'avete sentita siete sordi Cancelletto GfVip Chiocciola Grande Fratello ha massi su Twitter, la bestemmia di Cancelletto Onestini è più chiara di quella di Cancelletto Impastato e sicuramente più chiara di quella del Dio Cancelletto Predolin Cancelletto GfVip ha rilanciato Salvatore e ancora leggiamo stanno cancellando i video per proteggere Onestini. La bestemmia che si sente molto bene. Cancelletto gfvip Cancelletto bestemmia. Tra i più scettici, invece, c'è chi scrive ci ho messo mezzora e otto ascolti per sentire la bestemmia di Onestini e Cancelletto gfvip è comunque, ad essere onestini, la bestemmia di Lucca non si sente mica. Punto. Staremo a vedere cosa deciderà il GF VIP, intanto sondiamo il terreno, voi siete del parere che Luca Onestini ha bestemmiato o no?.